buongiorno vabbè, prego grazie, grazie prego. buongiorno, buongiorno buongiorno porca di quello allora che ma che no, cazzo state facendo letto? ok, let's go grazie Mi ma Con le due e mezza figa, eh. sembra ma le, le sette cioè, 14.44 e già tramonta vieni allora, ragazzi, siamo in Svezia e come ogni anno, ragazzi, siamo tornati per allenarci un po', proprio nella stagione più fredda anche da noi, perché il parco è praticamente inagibile. i bambini fanno le sgommate oggi. sono le sgommate? Ma doveva essere? Stacca, stacca, stacca! Quando arrivi dentro questi posti qua devi fare proprio il classico italiano. Se va mamma mia pizza! ragazzi al DOM e bentornati in questo nuovo video sono passati due anni dall'ultima volta che siamo venuti qua proprio perché in mezzo c'è stata una pandemia siamo tornati come ogni inverno per allenarci un po' in questo centro fighissimo ragazzi passeremo una settimana intera qua e abbiamo la possibilità proprio di concentrarci e allenarci al 100% per la prossima stagione l'ultima volta che siamo venuti non è andata così bene proprio perché l'alboreto ci ha lasciato prematuramente questa era una buona. Oh, al boreto, al boreto. no alboreto, Alboreto, no, no, anche quest'anno, no, no. Ragazzi, lo prendiamo per il culo. Però poverino, due anni fa si era rotto la gamba proprio qui al DOM. Al primo giorno che siamo arrivati. E stavolta ha ah, appaccato E voi direte: ha eh. paccato perché si è fatto male, magari aveva paura di tornare. No, no! E andate a chiederglielo come mai non è venuto. Così ve lo spiega lui. Dovete sapere, ragazzi, che. Con YouTube, che è molto bello, molto creativo, divertente fare i video eccetera va via tantissimo tempo tanti di voi magari non capiscono che porto un video a settimana e basta proprio perché per un singolo video mi impegna di solito dai 3 ai 4 giorni a settimana tra filmare, editare e pubblicare il video quindi da una parte sono contento perché dedico del tempo e soprattutto con YouTube riesco a portare molti più contenuti anche relativi alle semplici passioni che ho e non solo alla mountain bike dall'altra parte però sono dimenticato il, il, il discorso dall'altra parte però concentrarsi per girare e basta e allenarsi diventa sempre più difficile rispetto a una volta che invece giravo e basta non mi preoccupavo di portare contenuti e video e veramente imparavo trick ogni giorno proprio perché ero concentrato solo su quello la cosa che apprezzo veramente tantissimo di questi viaggi è che invece ho una settimana intera dove certo un paio di giorni li dedico per filmare magari il video ma poi ho altri giorni dove posso semplicemente concentrarmi e girare non mancherà! come si può vedere tantissima ignoranza ci scaldiamo per adesso un po' sui trampolini e poi ti martella sulle bici gara! si parte da qui, si fa il giro di tutti i trampolini esterni vince chi arriva per primo in cima alla piramide Ci siamo trasferiti nell'area bici ragazzi Facciamo un piccolo riscaldamento in Pantra come al solito Linea in manual subito <ride> <ride> ho, fatto, ho fatto flip sulla gobba <ride> bella di venire in questi posti dove hai rolling che scendi non devi toccare i freni, non devi pedalare già i primi salti puoi fare tutti i tuoi banger praticamente e adesso il buontinello vi farà vedere qualche suo bangerino va bene lo facciamo bello Questo non lo avete nel video? No. Ma ho pensato a quella c***a della mia ex no. Non no Sei sicuro che non lo metto nel video? Il buon Tino Segato che non è il Tino ragazzi che viene in park da noi è 10 anni e sta girando veramente bene Lui purtroppo non le vedete mai nei miei video perché abita nelle marche Quindi purtroppo non giriamo per niente mai assieme Ma è fighissimo vedere che un'altra persona che non viene per niente mai al park Comunque di sua spontanea volontà e forza d'animo Sta girando bene e sta imparando così tanti trick Ragazzi qua al dome Oltre ad esserci appunto l'airbag C'è una delle pompite più grosse Pubbliche Dove potete pagare Venire e girare Morbidissima E in particolare la rampa È bella grossa Quindi va benissimo Per imparare anche i trick complessi Come quelli che cerco di imparare io L'obiettivo di questo video In realtà è che vorrei Imparare un nuovo trick Che sarebbe Opposite 7 cork Tacnoander Quindi è un backflip Unito a un 360 E in più togli le mani in aria Già la rotazione Senza togliere mani La faccio molto bene Tranquillo Però vorrei proprio cercare Di portarvi in questo viaggio mistico Alla scoperta del Ora Sto facendo la descrizione A Piero Angela Madonna quanto è dura Adesso la FOM Nella Pit Ovviamente I cubotti si spostano Quindi il problema è che Se non si rimette a posto La gomma piuma Si buca E poi iniziate a toccare il fondo Infatti il primo step da fare È rimpinguare La FOM Fare un bel mucchione quando provi la prima volta un trick non è che c'è molto da fare Mandalo! Eh esatto, lo mandi, lo provi e da lì poi inizia a modificare le cose Quindi adesso proverò a fare la rotazione, Prova a staccare le mani e stringere bene le gambe per non far scappare via la bici oh. Ecco! Questa è la sbatta della FOM ragazzi. È tipo essere coperti da una valanga. <ride> Ho tolto solo una mano, sento che parte via un po' la bici se tolgo tutte e due le mani. E per approcciare un trick comunque devi aver la cognizione, ma c'è un momento in cui devi dire vaffan bagno lo faccio. Hai ragione. Eh, che cacchio. <ride> 400 schiaffi sono le molli. Almeno le mani abbiamo staccate tutte e due un po' a caso La sensazione adesso fa proprio schifo Io Perché appena tolgo le mani sento che mi parte via la bici Non riesco a tenerla lì Secondo me è da continuare a provarlo E sentire il feeling e vedere eh, sì. eh, Bello bella, Bello potevi aprirle di lato eh. Bello, Bello Bello di mamma, bello de mamma! Non è male, ancora il feeling si muove di meno, ma non è ancora bloccata, sai che dici pa, blocked! Altri 550 tentativi e siamo a posto, dai! Secondo giorno al Dom, in realtà per noi è già il terzo. Scusiamo un pochino la stanchezza, stiamo calando un po' il ritmo, però per YouTube questo è altro e adesso per variare un po' proporrò un trick pepato ai ragazzi. Abbiamo un trick da proporre ai nostri Ivo Tu lo sai già perché te l'ho già detto. Sì, doppio giro della morte, double flip. Io penserò a roba strana. E mo so cazzi. <ride> Ma oh, oh, oh, che cazzo? È vivo? Sì, eh. è andato dentro! Ma, eh, non è andato dritto? No, oh, mica guarda dove sei! Eh no, ho, ho visto un tu sei lì! Pensavo di essere dritto! È vicino a Padova, l'Islanda! Oh, pallina, entra in rampa, tiri! Non guardare indietro, guarda la ruota e stai a pallina Quando vedi la FOM gira pure la testa Oh, hai fatto tutto l'opposto di quello che ho detto Perfetto Secondo tentativo Già qui non, non, ancora non si è avvicinato Non c'è ancora stato un vincitore Prendiamo la sfida un pochino più pepata E io direi che chi chiude per primo double flip Si deve far baciare il culo dagli altri due perdenti La cosa bella è che se Mauro per sbaglio perde Vi bacerà anche il culo Ma poi le prendete quindi Vai Dino! Vai Tino No. Sapete... Sento puzza di culo <ride> È Incredibile no? Il culo baciato sudato Guarda Guarda, guarda no. No, no. No. No. Ci sei? Oh. Sto Se avessi pensato la faccia sulla ruota guarda, guarda. io eh. no. sentite anche voi la puzza di culo di Mauro oh, oh. Pazzo. Pazzo, non oh di poco! qualche grado ti facevi baciare il culo da tutti dai Mauro eccolo eccolo eccolo oh raga è il mio culo puzza ve lo assicuro <ride> <ride> alzo la posta se lo chiudi adesso L'hai fatto prima te di me, quindi ti bacio il culo io a te Allora, ah no, come oh. è peso, eh Oh, attenzione Per favore, voi due, eh, venite qua, oh, non dovete stare così lontano. Ah. <ride> Mi spiace, ma qui abbiamo un culo sudato che deve essere baciato da Il signor Martino e il signor Giovacco Ok, certo. prego Veloce, non respirare! E i più attenti si saranno accorti che ho un nuovo sponsor di barrette e alimentazione proteica foodspring ragazzi sono veramente felicissimo di iniziare questa collaborazione per tutto il 2022 perché è azienda leader nel settore in italia nel mondo bici credo che ci sia ancora tanta magari, scetticità sui prodotti proteici perché sono magari più dell'ambito palestra uno snack proteico dovete vederlo come uno snack che vi sazia quindi vi dà tutte le energie e soprattutto vi riempie per l'attività sportiva ma allo stesso tempo non vi appesantisce e poi vi dà tutti i valori nutrizionali che vi servono proprio per fare sport nel migliore dei modi Terzo giorno qui al Dome e terzo giorno che provo Oppo 7 Cork Tac. Ieri l'ho riprovato praticamente due ore di fila in Fompit Ragazzi mi sono solo allontanato dall'obiettivo più che avvicinarmi Quindi ho smesso un po', oggi si ridà dentro Questi primi tentativi devo dire che il feeling è migliorato tanto perché almeno il manubrio adesso lo appoggio qui e rimane lì Il problema adesso è che apro troppo tardi le mani quindi questa apertura ritardata mi fa proprio sbagliare la rotazione Quindi adesso mi concentrerò a aprire prima ancora le mani se riesco e vedere cosa succede Anche quarto giorno concluso pensavo di avvicinarmi a questo oh, sono, sono morto Tu già. pensa a me tu che pensa a me che... Qual è la canzone che la compagnia no. propone? No. avete eh, voglia a venire! avete voglia di dire? avete voglia di dire? avete voglia di dire? avete voglia di dire? avete voglia di dire? avete voglia Hey. Hey. Wow. Vaccino dentro quando faccio tac e giro la testa senza fregarmi nel cazzo dove con le braccia. Dopo tutto un altro pomeriggio a provare gli Oppo 7 Cork Tac in Fompit e vi assicuro ovviamente tutto pomeriggio sarà almeno 3 ore e mezza che giro solo in Fompit su e giù. Non so neanche quanti tentativi avrò fatto Ma mentre i primi tentativi mi sono avvicinato veramente tanto Ero fiducioso di poterlo fare sull'airbag landing Più andavo avanti più boh, probabilmente la stanchetta di st tutti questi giorni Mi portava proprio a sbagliare e, e non capisco Mi manca veramente poco per riuscire a atterrare dritto Sono sbilanciato quando entro in Fompit E non ha senso ancora provarlo sul bag Perché rischierei di cadere per niente Ed essendo anche così stanco Provarlo così a caso per cadere rischierei solo magari di farmi male Quindi non ha veramente senso adesso mettersi a provarlo sul bag il mio obiettivo era proprio di mostrarvi da zero a portare imparare completamente un trick però sono comunque soddisfatto perché da come l'avevo approcciato all'inizio è già migliorato veramente tanto comunque ricordiamoci ragazzi che non era un trick di quelli semplici no opposite quindi nella parte di rotazione non la fa praticamente nessuno al mondo quindi direi che merita un bel ai kilo e un'iscrizione <ride> assolutamente E ci sarà una seconda parte dove finalmente magari riusciremo a chiudere sto cazzo di trick sull'airbag oppure da qualche altra parte su qualsiasi altro salto ci vediamo a Monza. Ma devi fare la chiusura come il maestro. Cosa devo fare di come maestro? Ciao!